Allora, dove andiamo? A contare il regalo a ah? Matteo. A... a Matteo, o che è domani è il suo compleanno. E viene anche Vanessina con noi perché dobbiamo andare a ritirare il tuo abito per la comunione che abbiamo scelto ed è... Stupendo! Andiamo. Hai idea di cosa possa piacere a Matteo, Anastasia? Cosa stai cercando? una pista adesso vediamo cosa c'è ok? Allora, prima commissione fatta siamo andate a ritirare il tuo abito per la, la comunione lo facciamo vedere dopo mm -hmm. eh? facciamo solo vedere l'abito non quanto ti sta bene perché è bellissimo va bene? Andiamo mm -hmm. al toys signorina bar... di... e l'abbiamo già detto sei contenta? sai che, che siamo arrivati occhio Ani eh, che qua ci sono le macchine siamo arrivati non mettiamoci due ore e soprattutto, guardate, bimbi, ascoltatemi bene, ve lo dico adesso e non ve lo voglio ripetere. A voi non compro niente, eh? d'accordo? Tutti i pascoloni che ci sono, ma che belli, Anastasia, vieni un attimo. A me piace questo, che cos'è? Questo è bellino, guarda. Cosa c'è qua dentro? È un uovo con dentro dei personaggi della Justice League. Io non gli può piacere. Ma cosa ne sai? È un maschietto, eh? No. Perché no? no? Finalmente nel mio mondo fantastico, ragazzi, no. io qui... Questa? Ci vivrei. Allora prendiamo questa, questa, questa è bella. Non gli può piacere. Ma cosa ne sai che non gli può cioè, piacere? È una bravo, pista. Quella, è bellissima. Guarda che bella quella, Anastasia. Cos'è questa? Mamma oh, mia, come sei indecisa, Ani. Vuoi prenderli queste? No. Ma no, no dai. questa fare. no. Magari questa. Ani. Questa qui? No. no, non gli può piacere neanche quella, secondo te. <ride> Insomma, è un maschio un po' particolare, che non gli possono piacere. Questa, guarda che bella. Con già anche i proiettili dentro, eh. No. Questa con i proiettili, questa è bella, anche i proiettili. Questo. Ma, Ma va. Queste sono delle mani da indossare. Ani. Sì. Dai, prendi lì quella che è bella. Secondo me è bella, a meno che non c'è una macchina boh, telecomandata che può andare bene. Proviamo a dare un'occhiata anche sulle macchine. Dai, prendiamo le sì. cinque. No, due. Ne basta uno, amore, non, non ti preoccupare. Bene. No, no, ne basta uno. No, perché non hai voglia di guardare altro? Va bene così. Va bene così, va bene no, Sì, vai, ti ho detto, cosa ti ho detto? Lascio giù questo. No. Appena mi chiedete un gioco, io lascio giù non i giochi. No, non puoi provarlo, puoi andare a casa. Guarda la bambola grande come la nostra, con un abitino diverso. Guarda che faccia strana. Sì, andiamo, mamma mia, non posso stare qua cinque minuti. Mi piace stare qui, lo sai. Cos'è? Ah, sì. Aspiro tutto io, non ti preoccupare. Hai sentito che profumo, sai perché? Perché qua c'è la pavesi. E la paia anche, quindi patatine fritte e dolci. Questi però sono i dolci, le riconosco Mamma perfettamente. Eh lo so. Mm, che profetto. Mamma mia, mi ci butterei dentro. No, mi è venuta voglia di biscotto con la Nutella. Come vi ho già anticipato in macchina. Cosa ho detto Anastasia? Niente richieste. Eh? Non possiamo. Quani! Prendiamo solo il petto di no, pollo e l'insalata E andiamo a casa con Sono anche stanchissima no, con Perché stanotte è stata una notata no, veramente no, brutta Sì, no, ti chiamo con sì, è vero no, I viustel io cosa avevo detto Solo il petto di pollo Cosa devi io fare voglio, Cosa fai Ti sei ghiacciata le mani con un po' di viustel Va Va <ride> Bene Ci arrivi Amore ci arrivi Basta pochi che ce ne sono a casa di panini Basta Basta? No. Ma cosa fai? Scegli anche il panino adesso. Ma ce la fai? Ti stai arrampicando? Adesso ti si chiude la mano dentro, secondo me. Cosa arrabbiare? Anastasia, mettilo giù. Per le bolle di sapone ti sei tagliata una ciocca di capelli, per favore. Memo. Sì, memo. Oh, ecco, memo. ce l'hai la memo? Mm. La memoria ce l'hai? Cosa ho detto in macchina? Oh, sei memo. La memo? Cosa ho detto in macchina a proposito di memoria? Vediamo quanta memoria avete. Memo. Anastasia, vai a prendere, che io devo tenere il posto in fila. Anastasia, non ti devi allontanare. Vedi che quando esce da scuola è ubriaca. Secondo me succede qualcosa, Anastasia. Ani Anastasia, siamo in un supermercato. No, vabbè, ciao, io non vi conosco. Casa, merendina con panino e prosciutto mentre qui cosa abbiamo? Un'altra merenda? Ah, Gasperino, ci mangiamo Ma in step? Ma sono le 6 di sera, cosa ve la faccio fare la crepe? Yeah, tu devi studiare storia, vedi di muoverti eh? One eternity later. Allora Vanessa stiamo andando a dormire, abbiamo cenato e um, questo video per ora lo terminiamo qui, ci vediamo domani mattina, Ti porto a scuola, solita routine e poi andiamo al compleanno di Anastasia. Anzi, portiamo sì, Anastasia... Sì. Eh, sì. <ride> Mamma mia, è proprio tardi, si vede. Andiamo al compleanno del compagno di Anastasia, però prima portiamo te a catechismo, poi ti vengo... Sì, compagno. Sì, va bene, ex compagno di Anastasia nonché attuale ancora amico però di Anastasia e sì perché è il compagno della materna e lui ha cambiato scuola, l'elementare li sta facendo da un'altra parte, però siamo rimasti sempre in buoni rapporti e niente, eh, ci vediamo domani mattina sai per caso dove è Anastasia? Eh, no. Ma tu sei pazza, guarda che se lei è lì sotto, ormai l'hai schiacciata È morta No, non è morta, ma eccola Ma che strano, Anastasia, ti sei nascosta Chi l'avrebbe mai detto? Io pensavo ci fosse un fantasma che si aggirava sotto le nostre coperte Anastasia, hai sentito cosa ho detto? Non l'ho letto Anastasia, hai sentito cosa ho detto? Ok, ripeti la lezione, cosa ho detto? Che qua, che quando siamo da scuola uh -huh. dove andiamo? andiamo Vanessa dove? A, a, a fa <ride> a fara? No. Dove? A, a bravissima. no bravissima e io e te dove andiamo? al compleanno di chi? Di di... mio compagno De ex, ex compagno vero Vanessa? io? Io? e poi vabbè io vado a riprendere un attimo Vanessa ti lascio lì per 10 minuti e poi io e Vanessa ti raggiungiamo buonanotte ci vediamo domani mattina mi raccomando ragazze domani mattina non mi fate impazzire eh? ok promettetelo ai cucciolini che domani mattina vi svegliate subito no cucciolini oh. volete andare sì. a fare colazione al bar sì. per no. Perché? no non ti piace preferisci dormire mamma mia buonanotte mamma mia un incubo faranno i nostri cucciolini questa notte. The next day. Buongiorno bimbe. Buongiorno Casper. Ehi, cucciole. Buongiorno, Ani. Ecco, bravo Casper, aiutami a svegliarle, dai. Oggi è compleanno di Matteo. Yeah. Andiamo al compleanno oggi, ciao, amore, buongiorno. Ciao! Ciao, amore! Il compleanno di te oggi! Che bello! Sei contenta? Facciamo colazione? Buongiorno, amore! Buon sveglia! Sei stanca? Oggi sei contenta? Andiamo al compleanno, eh? Dai! È tanto stanco, amore! Ma è su la felpa della mamma! È calda la felpa della mamma! Vogliamo mettere il grembiulino adesso? Hm? Ben arrivata anche a te. Andiamo a scuola, amore? Sì. Perché è molto tardi. Dai, allora bimbe, ci vediamo poi all'uscita di scuola. Andiamo al compleanno, ok? Sì, e te è vai, e bravo, tu a catechismo. Ciao, buona scuola, Ciao. ragazzi. Guardate cosa c'è, gli Arriva da là, lo vedi? Sì. è una fabbrica, Dio. Poi guardiamo cosa è successo. Santo su internet. buongiorno bentornate da scuola ciao cucciola ciao amore con la mascherina oggi perché avete la mascherina? perché siete uscite con la mascherina? per, eh. per l'incendio di stamattina che hai ripreso anche sì, te lo ricordi e lo quindi c'era ah poi ti faccio vedere un video Vanessa bruttissimo dell'incendio proprio della fabbrica che stava prendendo fuoco ok allora andiamo subito di corsa a casa così tu fai merenda al volo vai a catechismo e noi dove andiamo? Ma toglila. <ride> Sembra che hai una mutanda stato? in faccia. Cioè, cos'è che la Una fabbrica. Quindi siamo arrivati al compleanno. Abbiamo lasciato Vanessa a catechismo. E Adesso andiamo a divertirci, a rilassarci un po'. Sei contenta? Sì? sì. Sì? Sì. Mi raccomando, ricordami che devo andare a prendere Vane a un certo punto. eh. E tu cosa fai? Rimani qua? Con le mamme? Un dieci minuti? Ok. Amore, tutto bene? C'è la Giulie. Ciao, Giulie ciao amore! ma la violetta! ciao amore! sei contenta? eh? sì? siete contente? vi state divertendo Ani? eh Ani ti stai divertendo? dai adesso avete ordinato da mangiare? Ah, eh, ve l'ho chiesto? ok bene dai che tra un po' si mangia! è arrivato amore! Amelia! ciao Ani! come stai? Non farle male, che c'è la cerriera! Hai ordinato da mangiare, Amelia? Sì. Dai, adesso mangiamo. Tra poco, eh? Dai. Amore, abbiamo finito di festeggiare il tuo compagno, il tuo amico? Ti sei divertita? Eh? Rincontriamo sempre questi vecchi amici della materna ed è sempre un piacere, vero? Hai mangiato tanto oggi? Due panini ti sei mangiata? Signorina, eh? Stasera ceni? Stasera ceni? Davvero? Ancora hai fame? Va bene, andiamo a casa allora a cenare e a fare un bel bagnetto. Ci siamo proprio divertiti un sacco. Ho però come l'impressione di aver dimenticato qualcosa. Non è che ho dimenticato qualcosa lì. La borsa ce l'ho, lo zaino è lì, i giubbotti ce l'ho. Non riesco a capire. Ho in testa qualcosa, ma non mi viene in mente cosa. Boh, non sarà niente di importante a quanto pare. Oddio! Mi sono dimenticata di prendere Vanessa Catechismo! no no ragazzi, mi sono dimenticata di Vanessa! Fammi vedere, mamma mia, Dio mio, vediamo se c'è. Fammi, fammi entrare, fammi entrare. Sarà qua il freddo. Non c'è, non c'è, ragazzi, non c'è. Ragazzi, non c'è. Vanessa mi sono dimenticata Vanessa Catechismo. Madonna santa. Ma dov'è adesso? Non so dov'è, non so dov'è, non so dov'è? Anastasia! Non c'è, non c'è, Dio mio, dov'è? Vanessa, Vanessa, scusa, amore mio, scusami. Madonna, amore, scusa. Scusami, Vane, ti chiedo scusa. È tanto che sei qua? Sì. Dalle sei. sono le sette e un quarto. Dio mio, ma chi ti ha portato a casa? Un vicino. Ma che figuraccia che ho fatto, Madonna, cosa ha pensato questo qua adesso? Amore, hai il naso rossissimo. Chissà che freddo. Devo in bagno. E ti credo amore, perdonami, mi dispiace, che mamma naturata che sono Adesso Ci siamo dimenticati Vanessa sì. Ma a te non ti è mai venuto in mente quando eravamo alla festa? Mai, mai, mai no, ma lo stavi Eh lo so che tu stavi giocando, mamma mia, poverina Cioè è stata più di un'ora qua fuori da sola, è, è anche stato pericoloso Vane, amore, guarda io non so veramente... Non so come chiederti scusa Mi sono completamente dimenticata Ho parlato con le mie amiche E mi è passato dalla mente Non succederà mai più che io vada a una festa e tu a catechismo Beh, io sono un pochino arrabbiata con te eh, so. Visto che adesso mi hai lasciato fuori per un'ora io eh. eh, un pochino a riposarmi Visto che compiti per domani non ne ho Va bene amore, ma sei tanto arrabbiata con me? Un po' Eh, lo so, hai ragione ti chiedo scusa, te l'ho già chiesto E ti chiederò scusa fino a che non andiamo a dormire Mi dispiace veramente tanto Senti, concludiamo questo video perché sono veramente mortificata eh, Anastasia, vieni un attimo Allora, salutiamo Martina E abbiamo incontrato un negozio Che oggi compie gli anni È vero, è vero Ciao Martina Ciao Martina Va bene, <ride> allora Ciao amore, scusami Scusami tanto Ragazzi, iscrivetevi al canale Attivate la campanella e lasciate un bel like a questo video. Ciao! No, Ciao!